Una delibera approvata dalla Giunta Comunale lo scorso gennaio ha introdotto grandi novità per quanto riguarda la sosta dedicata alle persone con disabilità titolari di contrassegno. È stato fatto un grande lavoro sia col tavolo di concertazione di persone con disabilità sia col disability manager proprio per apportare delle novità. Una di queste è dare la gratuità alle persone con tagliandino certificato dell'Europa, quindi di disabilità, di parcheggiare gratuitamente su tutta la zona blu. Eh, questo dovrebbe essere fatto a livello nazionale ma per ora l'abbiamo fatto qui a Torino un altro tema è dare la possibilità ai bambini che hanno una disabilità definita transitoria di avere la possibilità di avere dei permessi ad personam sotto casa la delibera in questione è il risultato di un dialogo intrapreso con tutti gli stakeholders tra cui le associazioni un obiettivo comune che potrebbe essere esportato anche nel resto d'Italia per la gratuità della zona blu è una discussione che arriva da molto prima di me, eh, quindi di questa giunta, proprio perché le persone con disabilità non sempre riescono a trovare gli stalli gialli, gli stalli gialli liberi e quindi c'era diciamo, questa assurdità che veniva detto se non trovi uno stallo giallo libero puoi parcheggiare nella zona blu, però è difficile poi da controllare. Quindi si era dato un permesso nella precedente giunta alle persone che per motivi sanitari o di lavoro si spostavano più di dieci volte da casa. Il problema era tutte le persone che invece volevano semplicemente uscire e poter parcheggiare con la persona, il proprio caro, disabile, tranquillamente in città. Per quanto riguarda invece i minori, il discorso dei minori, devo dire che le famiglie che hanno bambini, che hanno dei problemi così gravi, non hanno voce perché le persone che soffrono veramente non riescono neanche a arrivare all'amministrazione a dire i loro problemi. Quindi abbiamo scoperto da una famiglia che aveva queste problematiche molto grave e l'abbiamo affrontata.